Un saluto agli amici di sportsmall.it Che poi chi l'ha detto che non sono così small? Non sono così small Poi beh, siamo piccoli ma cresceremo Small può essere big Può essere large Può essere extra large Può essere XXXL come me 115 kg Ciao ragazzi, dai, baci